Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix! Perché metti indietro? Perché sta così! Stava in piedi il gioco, non sì. mo lo mette in ordine. Ciao a tutti ragazzi, io siamo Dynamics! E' Marco007! siamo tornati su Super Smash Bros Bro Ultimate! No, non sei, sei il numero 2 tu! <ride> Chi è che ha finito prima? L'altra volta? Uh, mi sa tu C'è Marto quindi tu? Ah, sì, okay. sì, perché tu andavi in ordine io non sapevo. So ok, uh, ora... Andiamo, andiamo di qui. Ok. Le dice pure lo scenario di War, e War Ok. Le condizioni. Legge le condizioni. Le colazioni. Contegge il personaggio più per vincere. Edge. Uh. Perché sta cambiando? Boh. Cambia il nome. Ah, abbiamo creato i Mi. Sì. Ma lui li ha creati Marco. Dove lo li fare... faremo via. Cioè, non è che li lo ha creati faremo... Donkey <ride> <L> Kong Verde. <ride> Donkey Kong radioattive. Sì. Vabbè, comunque non è che li ha creati, cioè. Ha creato i Mi combattenti, però i Mi esistevano già. Il personaggio principale naturalmente è Mario. Sì, sì. Uh, Shimmia Jetpack. Vai, colpisci, colpisci più forte. Ui! Uh, e una andata! Non caricare troppo il colpi perché vedi che ti spammano. E non restare nemmeno sopra il jet jetpack. Ricordati come funziona il jetpack per piacere. Non l'ho usato il jet. Non lo uso il jet Sì, ma sai come funziona? Sì. Sì, cioè devi tenere premuto su, eh. E tu mica l'hai fatto, l'hai fatto direttamente il covering ok perché avevo già togliuto va bene ora dobbiamo mappa intera vediamo dove posso andiamo stare. di qui prima perché c'è un personaggio c'è un personaggio li capito, abbiamo già lo lo lo il il di abbiamo non voglio sconfiggere il personaggio però perché lo scorso l'hai fatto tutto tu gli fai questo faccio questo e che schifo vado all'uccidere il nemico la <ride> potenza d'attacco nel nemico commenterà cadrò un po ok per uh, difesa attacco va bene qui e ora come personaggio chi sta dopo Marto vi prego qualcuno di decente lucas Perfetto. un bel perfetto berretto no morto no. no. no. morto <ride> Lo potevi fare mentre stava sul derupo. Ora, ora è morto. È morto. Che <ride> fai? Mamma mia Lucas com'è potente. È potentissimo. Perfetto. Ora torniamo in quella zona lì dove c'era Metal Sonic. E fai comandare a me quindi. No, faccio io. Oh, lo so dov'è! Perfetto. Sonic, ovviamente. Lengi le condizioni prima, ovviamente. Energia. Energia. Un attimo energia a tempo energia metti, ener acciaio. metti più energia la mia ma si il gioco sarà l'incontro con il ma in realtà le cose anti acciaio però quindi non ti serve prendi più energia e basta perché comunque conta che che non può cadere la scena c'è già poco lockback grazie all'acciaio in più ha pure il jetpack che lo fa volare quindi. È inutile di cercare di buttarlo giù, cerca più di fare i danni. Quindi ti serve più energia possibile. Sono i chiros. Il bello che tutte le skin di solito sono state un con dei suoi bracciali e scarpe. Senti. Che figo, ma aspetta, acciaio blu. No. Ah, che peccato. Sembrava acciaio, Sembrava blu. acciaio blu. Eh sì, perché stavo io vicino. Lei li hai confusi, i due personaggi. Tu sei di acciaio blu. Eh, appunto. No, no, è Hai confuso me. No, io non ho confondo i due personaggi. Io lo vedevo. sembrava blu. Secondo te io confondo. A 0.7 lo vuoi finire con un attacco normalissimo? Oh la mia. Continua a spammare quelli. Oh mio dio. <ride> L'ho dovuto caricare un casino di tempo. Due ore per distruggerli quel poco di vita che c'ha ora ok, uh, adesso non ti faccio leggere non mi interessa mm. io che stavo leggendo shake allora il giro incontro, lui è difesa, io sono ramp così bene come sta chi c'è dopo? tizio là? tizia la chi? Ah. Oh. Lucas olimar eh, lo devi usare. Vieni che saltiamo 1 e 2 e 3. Non abbiamo subito a pac man Ah, facciamo per i personaggi non c'è quest questa re. Questa regga. Invece si sì, metti Olimar. No. Si. Sì. Io uso Kirby. Kirby! Kirby. Kurab. Hoshiro Kabi. Ho detto Kirby delle stelle. Sì, cioè il nome giapponese. Ma non è, non è il suo nome, Shabby è il suo nome Shabby Almeno ah, credo Se no è... è... è... è... è... Oh, è... <ride> Oshinokabi Kabi Oshino Raiji oh, non mi ricordo. Sì, vabbè, buonanotte. Oshinokabi Sutaraizi. Sutaraizi. -ra no, mi sa che erano due raffi. Boom. Denai. <coughs> Shake. Ah, prima che qualcuno si confonda, Shake è femmina. Ecco. Per chi non lo sapeva, eh. Eh, Shake è Zelda. Ecco. Ecco, ecco. ecco. ecco. Ecco. Infatti mi sa che... Ma ci si può trasformare? No. Oh, boh. Sono due personaggi differenti. Sì. Ok, andiamo lì che ne abbiamo lasciato uno. Guarda che ci si okay. poteva trasformare. Ma sì, ma quello solo in un altro gioco. No, in, uh, nelle battaglie in normali. Brawl. In Troll, anche brawl. In brawl. Anche nelle battaglia normali. No! Oh. No! Vai. In al io non nemico fare <ride> più mosse speciali in su la tua non ti interessa, così. mettiti in quel e basta Stanno sono su di difesa come sto fatto mario, mario americano dal golf mario golf Ma questa è la canzone di, di Balloon Fight? No, non penso. Un attimo, uno di quei scenari. Sì. Si... Morite stai... tutti. Scusa, funziona camminando, ma non... Se, se gli spatto io fuori, muoiono. Dai, muori, boom. <ride> è facilissimo. Ci credo, se resti là. Aumenta la capacità di salto, vabbè, giustamente. Yeah, Max. Abbiamo ammazzato la pianta piranha. Ah, pensavo che la pianta piranha si chiamasse Max. <ride> Ma no. Ok, ora chi sta? Andiamo a vedere. Uh, eh, buono, buonissimo. Uh, Bord, cord e barst. Pugilino, barst. Ci sono tre simoni. Escluso. Dai Boh. Dai co. Dai, eh. Dai or. Vabbè, lascia stare. Lui so. attacco io sono difesa. L'amico più usare va bene, non mi interessa. Non mi interessa che cosa fa il nemico. Ora devo usare Olimar. Quindi probabilmente perderò. Forse, non è Ma detto, eh. Non Olimar. devi usare Shake visto che sta prima di Olimar. Uh. ho salvato. <ride> Vabbè, in realtà avrei dovuto finire l'ordine e poi ricominciare così a aggiungere lo shake, però. E ormai io ho cliccato già il passo per iniziare, quindi. Ma c'è cioè il tasto riprova e cambia formazione! Anche perché il shaker non è che la so usare così tanto bene, quindi nemmeno ho cambiato No, iniziano a spammare le asce questi! Io li odio. E c'era cioè, scritto che spammavano le asce. Ah, non mi ricordavo che la nostra standard fosse quella, ok? Meno male che sono facili da risciottarmi. Ma le... Sì. le... le... Sì! easy. Ma è il nuovo spirito aiutante. Quale? Queste. No, è un combattente. Non mi diceva le com... Cioè di cosa faceva. Boh, cosa? Va, lascia stare. Era Cross. Giustamente Bowser. Che Bowser si sa con te. Togli. Togli quel piede. Non fa niente. Perché dovrei? Dobbiamo... Il terreno è appiccicoso, ok. Mica si sposta la telecamera se sta attaccando al filo. Mi danno tutti i terreni appiccicosi e va bene così. Ok, basta, smetti. Non era quella comunque Senti, e non cantare. Non posso non cantare, mi piace troppo la... Sì, la ma lì, non vantali. è quella. Va bene, vai. Kirby contro Bowser. Uno, uno scontro davvero... Contro etico. Bowser di... Eh, viaggio Centro di Bowser. Di Bowser Oscuro, non è la stessa skin. Anche se probabilmente è stata presa da quello, perché io non, non ho mai visto un Bowser così. Vabbè. E poi era facilissimo, cioè, è Perchè, è uno scontro normalissimo contro un cp livello 3 o 4 cioè è proprio uno schifo Uh, ho sbloccato un collegamento Vai vai ah. prima lì Vai prima Aspetta vuoi Oddio che cavolo Ok Vai prima a fai Assso Fade Fai Fai Fight! No, fight allora, quello che, che ti dico. Grab il nemico infliggono danni in fisici. Sarà la plica. Ah, che infliggono danni in fisici, ok. Uh, la barra smash finale. Oddio no. Ok, devo stare attento. Jeff è anti-smash finale. Uh -huh. Quello uh -huh. lì che non abbiamo preso. Uh -huh. lui. lui, lui com'è in difesa? Io allora sono Greg. Ehm. Uh, Cos'è? Questi sono gli unici che puoi usare se vai su però vai su oh ok allora uh, filtro consigliati wow <ride> essenza le armi più grazie davvero utile e usa l'attacco più eh, per forza comunque dove sta Jeff uh, anti-smash anti final che cosa dici? si sì. si sì, e dove lo vedi? Non stava, ti ho detto che è troppo potente, non l'abbiamo ancora sconfitto. E allora che cosa lo dice a fare? Mm, potremmo Vabbè, fare Oliver prima non Jeff non... e poi qualcosa. Oliver te non te. lo posso usare per forza lì. devo usare per forza qualcuno che sa so usare il suo Mario. Perché mo che c'ha lo smash finale devo stare più attento a schivare. E Mario è ottimo per schivare. Mario è stato il mio primo main. Se non sapete che significa main il mio personaggio principale. Ah, ho preso la sua bomba qua. Allora. Ma chi siamo a de, de... de Janeiro? Ho fatto un perry a casa No, non ci credo che è formazione ma sei suicidato però Tutti si tu suicidato lo so che mi sono suicidato ma non volevo premere in giù cioè quando ho fatto la il pugno meteora non volevo non volevo andare giù di cattiveria uh, scegli tu so. il personaggio mi metti il punto interrogativo ora faccio io ok controllo io shake hai messo quello giusto, sì. Sì. Lang. Via. <ride> Hai schivato la freccia perché ti è abbassato con un attacco. Non so usare shit. Ah guarda, non l'avevo capito. A volte la fai esplodere. No, è stupido. dai non riesce a colpire insomma <ride> si è fatto male da solo con la bomba ah. bravo Fuoco contro una bomba, che cosa potrebbe mai andare Eh Marco? L'ha. Fatta esplodere lui. No. Appena hai usato il fiore su uso la bomba scusa. <ride> Io l'ho lanciata in faccia. Lui te l'ha lanciata addosso tu. No, mio, usci Ce la fai? Dobbiamo stare qua ancora per molto. molto. Almeno dura. Almeno dura questa battaglia. Sì ma io l'ho fatto molto più danni in tutto quel tempo io Ciao Congratulazioni Cambia formazione Ok stavolta vedo di Tolly vai devi fare tu Vai su Kirby Kirby Cambia il logo. Stavolta uso Kirby perché così sono sicuro di non suicidarmi cercando di ucciderlo senza rispetto. Così ce l'ha anche la No, ho per perfetto colpito la telecamera, però non ha fatto niente. Se provassi a, ad aggiustarla sarebbe peggio. Non ti preoccuparti se sono tanto... Insomma ti stai fermo un secondo! Ah l'ho colpito col fiore! Sì. o! C ⁇ o! C ⁇ smash. Lo sono vivo sono vivo sono vivo fa tanto rockback ma non tanto danno sono vivo ah, no. <ride> si sono deviate con Kirby posso anche schivare le frecce ma gli ho raccolto una freccia e l'ho filata mi sa <ride> Quindi si possono raccogliere le frecce? Sì. Lo sapevi? No. Ne può pure lanciare due link, insieme Link se ne una sua. Perfetto, tirami. Oh, questo qua stava sempre a schivare, a fuggire, a cercare di colpire da lontano. Mamma mia. Oh. Meno male che gli, att gli attacchi fisici erano più forti. Amico. Eh, ha preso. Uh una musica allora, Andiamo anche. lì che c'è il personaggio Per risolvere, Mi sa che facciamo questo e il personaggio e poi basta Perché siamo sì, ai perché? 19 Facciamo Controlli le, le condizioni Ok puoi andare Non è manco letto Sì ho letto eh... non, è, non è niente Usa solo più mosse, alcune mosse sono più potenti e poi dopo aver saltato il più lento, mi sa. Qualcosa del genere. Quindi non è nulla di cui ci dobbiamo preoccupare. L'hai solo intuito, visto che è un parasole. No, e la. Dico ricontrollo. Cadrà lentamente, vai, vai! Presto, vai con Donkey Kong! Che ironico, Donkey Kong che che, col, che uccide Peach. Peach. Beh, non hanno mai avuto nessun Vabbè, però però è... <ride> Chiamata. <ride> ok. Facciamo velocemente l'ultima battaglia. Del personaggio che sblocchiamo. Cioè. Yoshi. Yoshi. Ok, Yoshi è pure un altro bel personaggio, scusa. <ride> <ride> Leggi le condizioni, ah, è vero, non ce li ha You don't say? <ride> Mi vado a usare pianta piranha Ah, pianta piranha contro Yoshi Allora, sarebbe meglio tipo timido Vabbè, anche le pianta piranha sono <ride> un, nemico, un nemico comune agli eh, Yoshi È vero E tipo timido comunque non c'è, quindi... che dovrei fare? <ride> niente, non fare niente metti Bowser cosa? perché era nero il guscio? boh pure io l'ho visto nero. non sei pazzo però tu sei lo stesso attacco ecco, è nero perché è nero? cosa, l'ho colpito Ah c'è l'ombra, ecco perché. C'è l'ombra di quel.. di quell'albero. Ma quale ombra? Quell'albero. C'è l'ombra di quell'albero. Eh, che rende tutto nero. Colpito. No. Perfetto. Ah, con la pistola, pensavo di aver rifatto un attacco caricato, va bene. <ride> ok. Yoshi. Eh, quante sfere. Ok, quindi... La prossima parte.. Oddio. Questo qui è lo smash Finale più potente, lo sai? Quello di Mr. Game Watch. Ok... Uh. Oh... Oh no. Chi erano? Uh. Un altro dungeon. che noi non abbiamo ancora battuto nessuno. Vabbè. Quindi nella prossima parte di Super Smash Bros. Ultimate Faremo altre cose Faremo altri spiriti E poi è possibile anche personaggi Quindi ci vediamo alla prossima Facciamo un'abilità mini un Ciao velocemente uh, Cos'è che volevo prendere? 40 sfere Attacco sì Ok alla prossima Quindi ciao Ciao